Ciao ragazzi e bentornati al Brucalifo Studio. Oggi voglio parlarvi di una roba molto particolare, ok? Però può veramente aiutare tantissimi di voi. Questo lo dico perché all'inizio di questo percorso, percorso che avete già intuito leggendo dal titolo, ho cercato molti video su YouTube, molte guide sul comune, sulla regione, ho cercato di tutto e ho trovato veramente, veramente poco. Ma se io volessi comprare un fondo commerciale, adibirlo a studio, in un comune che non conosco e quindi non so il regolamento di niente, come, come posso fare? Quali sono i passi da fare per riuscire a aprire uno studio di registrazione? Guardo prima la stanza o mi informo prima sul comune? Da chi devo andare? Oggi vi racconto come ho fatto io. Poi sicuramente ci sono strade migliori, strade più rapide, strade diverse che non conosco e che non so consigliarvi. Appunto, io vi parlo della mia esperienza. Prima di tutto, perché cambiare studio? Cambio studio perché qua mi sono realizzato, fra virgolette, sotto casa, ok? Io avevo questa stanza che mi mi conosce da tanto tempo lo saprà sicuramente Io avevo questa stanza qua Con l'aiuto di mio padre l'abbiamo adibita a studio Dopodiché sono andato dal commercialista Abbiamo guardato quale fosse la um, struttura migliore per um, dichiarare appunto il lavoro che, che faccio dato che comunque sia lo faccio proprio per lavoro non è che magari lavoro con i miei in negozio e vendo frutta e verdura e il pomeriggio mi diverto a, um, a lavorare qua io lo faccio proprio di lavoro faccio mix e master online mi arrivano i lavori ok io li lavoro e tutto e poi li consegno La primissima difficoltà fu proprio quella lì Far capire il mio tipo di lavoro ai commercialisti Ne ho girati diversi Molti hanno addirittura comprato eh, libricini bricini per capire che tipo di lavoro facessi eh, Altri non capivano Non riuscivano proprio a entrare nell'ottica di Mix and Master Online Che cosa vuol dire no? cioè per loro la musica è io che canto, mi esibisco e mi pagano, è quello il discorso. Quindi la difficoltà più grande è stata proprio quella di far capire alle persone che cosa stavo facendo. Ci sono riuscito con ConfCommercio, ConfCommercio che non so... Se è, eh, nazionale o territoriale È questo gruppo Dentro ci sono anche persone che fanno pratiche di finanziamento Persone che fanno al posto tuo Il lavoro sporco di andare al comune Sapere a chi bussare, chiedere Informarsi e tutto il resto Praticamente è un'azienda Dedicata al mondo del lavoro Che mh, tu hai da fare una cosa Chiedi a loro e loro ti aiutano Dall'inizio alla fine Per realizzarti in quello che devi fare Sei sicuro eh, rispetto al commercialista che quello che ti chiede è solamente quello che ha bisogno per farti il lavoro dato che i commercialisti chiedono di più di meno eh, lì anche a livello di prezzo sono molto molto ristretti e molto alla mano li puoi chiamare a qualsiasi momento, ti risolvono qualsiasi tipo di conflitto, di informazione, di dubbio che tu hai al momento e tutto il resto. Loro sono riusciti fin da subito a incanalare il mio tipo di lavoro, a capire cosa in realtà facesse meglio al caso mio e siamo riusciti a, a, a trovare il giusto codice Ateco per me, il codice Ateco è appunto il codice che identifica il tuo tipo di lavoro e, e ho iniziato a lavorare con partita IVA. Il discorso è questo qua. Perché appunto voglio cambiare studio? Perché qui dove sto io non ci sono fermate dei pullman dato che abito nei boschi. È vero che io faccio Mix e Master online però ci sono tante persone che abitano vicino a me e vorrebbero raggiungermi per parlare fisicamente del progetto e dove sto io o vieni con la macchina e ti perdi tipo 15 volte oppure non... Vieni, ok? Perché il Pullman non, non mi raggiunge e soprattutto a volte vogliono vedermi di persona perché dicono a chi do i soldi e quindi raggiungermi anche in una località vicina devo prendere io e andare a, a trovarci nel primo posto vicino anche a fermate di Pullman e quant'altro. Ho trovato questa stanza super super figa, io ci passo da tipo 5-6 anni lì davanti, è in vendita, praticamente è di fronte alla fermata del Pullman che collega centro Pisa. Okay. Quindi da qualunque posto d'Italia lì ci arrivi proprio con treno pullman, aereo pullman, capito? E puoi venire direttamente in studio. Ho possibilità di non avere una stanza di 6 metri per 3, quindi di fare una bella regia, un bello spazio di registrazione, il bagno, eh, tutto quello che mi serve anche per l'accoglienza cliente. Posso veramente realizzare il mio studio di registrazione aperto a clientela, accessibile a clientela, è quella la cosa importante, ok? Ora, da qua si dividono due strade e dopo altre due, di cui vi voglio parlare, sono cose molto serie, seguitemi. La prima, affitto o acquisto? Cos'è meglio in questo periodo? Ora, io ho trovato questa stanza, fortunatamente la sia vendevano che affittavano ok mi sono informato sul costo ho fatto su due conti e praticamente comprandola io ho scelto di comprarla perché pago un pochino meno dell'affitto ma avendo l'idea dato che è un ambiente super grande super accessibile e tutto il resto avendo l'idea di sperare di riuscire ad andare avanti nella mia carriera per qualche annetto io dopo praticamente 6-7 anni di affitto avrei pagato tutto il mutuo. Seconda cosa, essendo la stanza mia posso decidere di fare delle modifiche interne senza dipendere da nessuno. Vale a dire, il bagno lo voglio spostare di 10 cm, esempio scemo. Voglio fare una parete che mi divide una stanza, lo posso fare. Altra cosa, io ho la sicurezza che nessuno un domani quando io spendo 10-20 mila euro di insonorizzazione e tutto il resto dedicato a quel tipo di stanza mi venga a bussare dicendomi guarda ti devo purtroppo sfrattare perché devo fare altre cose con la stanza dato che ci faccio un investimento voglio farlo in una stanza mia per questo ho deciso di acquistare anziché fare l'affitto ho dovuto fare su un mutuo ho dovuto far sui salti mortali che adesso vi dirò, però so per certo che quella è la soluzione migliore. Seconda cosa, perché farlo in un paese di nicchia invece che farlo magari in centro Pisa? Perché vi ho detto è vero che con una linea del pullman arrivi direttamente di fronte allo studio, ma perché farlo fuori Pisa? Quando magari aereo, treno, pullman, arrivavi a Pisa e da Pisa poi ci arrivavi direttamente? Perché? Uno... I prezzi sono totalmente diversi Vale a dire che avrei pagato almeno il triplo per una stanza la metà della sua capienza E lo so perché ho girato appunto per Pisa Ho cercato locali ag tra agenzie varie e tutto il resto Seconda cosa Ho scelto di fare uno studio qui dalle mie parti Comunque di non andare in centro Pisa Anche se comunque a livello di comodità era migliore Perché l'artista quando arriva da città, da Milano da Pisa stesso da comunque sia un ambiente di vita eh, che è praticamente è molto più probabile che sia rispetto a chi vive qua ha bisogno di staccare la musica è proprio un discorso di vado lì in studio, non penso a nulla non c'è nulla e non c'è neanche fila traffico, robe varie vede il verde, vede un pochino di tranquillità e, e ti crea quel mood che quando sei a fare musica Vai a stare tranquillo, no? Voglio una roba che l'artista viene a registrare è rilassato, va via che gli fa quasi da terapia, ok? Silenzio, tranquillità, esci fuori, c'è un clima leggero, un'aria leggera. Così almeno quando vai in montagna, tu, persona di Milano, di città, di Pisa, di, di qualsiasi centro, in qualche parte ti ricorda lo studio e... ma non io, una cosa bella che hai vissuto... Ok? Voglio che sia proprio una roba liberatoria, di tranquillità. Per me la musica è questo. E se un artista sceglie di venire da me, questo gli voglio dare. Ok? Queste sono le prime due scelte. Iniziamo a parlare eh, a livello legale co come muoverci. Ok? Quindi io cosa ho fatto? Ho trovato la stanza che mi piaceva e tutto ho chiesto al comune come muovermi, ho chiesto se potevo fare lo studio di registrazione lì, cosa serviva e tutto il resto. Per far ciò io mi sono affidato sempre a ConfCommercio dove un operatore, non so come chiamarli, comunque un addetto ConfCommercio si è preso la briga di darmi il numero del reparto che si dedicava a questo e mi ha detto per file per segno cosa chiedere, ok? Io ho chiamato e mi hanno detto semplicemente che sì, si può fare uno studio di registrazione lì, che serviva solamente scia, quindi la registrazione in camera di commercio, ok? Adesso sono ditta individuale, quindi cambia il codice Ateco, e questo ricordatevelo per dopo, perché è una roba importante, e devo fare un documento di impatto acustico, quindi devo chiamare un geometra, penso, un architetto, le forze dell'ordine che una volta che ho finito di realizzare tutto lo studio di registrazione insonorizzato e tutto il resto tramite una ditta che ho già sentito, devo fare un patto acustico dove vengono a fare la misurazione e si assicurano che fuori non do fastidio a nessuno. E questo sono in primis io, anche se non era una cosa legale a volerlo fare perché non voglio rompere le scatole a chi magari sta sopra di me, dato che c'è una famiglia. Ok, fatto questo eh, mi sono appunto anche eh, sentito con eh, una ditta di Napoli che già seguo da tanto su, su Instagram per fare la realizzazione appunto dell'insonorizzazione dello studio, poi se ci sarà occasione voglio fare dei video durante la realizzazione dello studio un po' come ho fatto questo, presenterò anche loro perché sono degli artisti, lui è proprio un artista raga. Non è che solo insonorizza, proprio te lo fa a livello proprio di gusto, di come piace a te lo studio. È fuori di testo, fisso dei lavori suoi, cioè manco te le immagini certe cose. Ed è super figo, ok? Se lui vorrà, adesso non faccio nome né niente, penso di sì, ve lo presenterò nel corso del tempo. Abbiamo chiesto e sono le uniche cose da, da dover fare. Quindi mi devo iscrivere in camera di commercio, l'ho già fatto in realtà, e presentare questo documento di impatto acustico. Fine. Per il comune basta questo. Ok, si passa alla banca. Quindi io busso alla banca, gli dico ciao, io faccio questo, ti porto il mio il fatturato, ok? Ho bisogno di richiedere un finanziamento barra mutuo per l'acquisto di un immobile. Con la banca abbiamo avuto dei problemi, iniziano a uscire dei problemi. Questo siamo intorno ad agosto, noi siamo già pronti a... All'acquisto è tutto, anche tramite l'agenzia avevamo già stampato, fatto tutto il modulo di, di acquisto del, della stanza. Tra l'altro carinissimo l'ex proprietario che mi ha aspettato fino alla fine perché credeva nel progetto. cosa è successo? È successo che la banca dice no, cioè aveva già preparato tutto, la richiesta è tutto per il mutuo. Alla fine dice no perché dato che qui torna la teco, dato che mi cambia il codice teco da qua, Allà, per loro quella lì è un'attività nascente, nuova, diversa da quella che sto facendo qui quindi non hanno praticamente niente da valutare a livello di fatturato e la, la banca a cui ho chiesto non finanzia per le start-up io per lei ero una start-up quindi mi crolla il mondo addosso ad agosto io casco e, e in un limbo in cui dico non potrò mai realizzare il mio sogno più grande mi sento costretto a rimanere qui in queste quattro mura piccole nonché poi dopo qualche mese viene in mente alla gente immobiliare di sentire un'altra banca che conosce che è molto più elastica su queste cose qua e mi ha detto ma perché non provi a sentire loro vado da loro da, da quest'altra banca e gli propongo tutto e anche loro mi dicono ok sì però Cambiando il codice Ateco tu non hai a disposizione niente di a livello di utile, cioè non, non posso prendere il tuo tipo di lavoro e valutarlo per un altro tipo di attività, anche se è la stessa, cambiando il codice Ateco mi muore tutto. Però io, banca intelligente, ti chiedo un business plan. Un business plan praticamente si richiede al commercialista, cioè praticamente si fa quando tu vuoi nascere con un'attività ed è una... in base al del concreto... Butta giù un piano di due anni di fatturato ipotetico. Ok, dice: Io ipotizzo che in base a quello che fai, in base a quello che mi dici, in base a quello che concretamente vedo da qua, quell'attività più o meno può fruttare tot euro l'anno e centrano sia i ricavi che i guadagni. Perché quando si fa una bozza di business plan, come magari guardi il fatturato, non guardi solamente le entrate ma anche le uscite, ok? Perché il tuo capitale dipende sia dalle entrate che dalle uscite, ovvero io guadagno 5.000 euro, ne spendo 2.000 di attrezzature, io il mio capitale è 7.000. Quindi eh, io ovviamente di, di fornitura ho poco perché non sono ad esempio un panaio che mi portano la mattina la farina o comunque robe per lavorare durante il giorno, attrezzatura ce l'ho, c'ho solamente le entrate ok? lo abbiamo consegnato alla banca la banca se lo ha studiato con calma finalmente dopo quasi un anno di lotta in cui senti il comune, il comune che ti fa aspettare la banca, le ferie il covid, tutte queste cose a dicembre tipo novembre, dicembre mi chiama la banca e dice ok è il 17 novembre mercoledì siamo riusciti a trovare la banca che finanzia la startup up Brucalifo Studio e adesso credo sia tutto in discesa. Ci aggiorniamo. Parte tutta la procedura per fare il mutuo, quella lì penso che ehm, non, devo, non devo essere io a spiegarla perché comunque può variare in base a caso a caso, mi hanno chiesto un fottio di documenti prima di arrivare a, a finalizzare, ad avere i soldi in tasca, mi hanno chiesto addirittura eh, un foglio dal comune sullo stato matrimoniale dei miei genitori, perché io vivendo con loro vogliono sapere il nucleo familiare, hanno voluto un foglio dal comune dove dichiara che io non ho mogli strane nel giro in tutto il mondo, insomma robe fuori di testa, ogni tanto... Mi chiamava l'agente immobiliare Giuseppe guarda che c'è bisogno di questo documento Allora chiappa vai Ci siamo domani andiamo a presentare la domanda Sto stampando tutte le cose Tutti i documenti necessari E sto tipo impazzendo raga Veramente Un sacco di roba Mi hanno chiesto documento di identità Tutti i dati della partita IVA I bilanci eh, Di descrivere il cliente Il codice Il curriculum vitae E un sacco di altre robe e bozza questo fondo e tutto il resto sono stato tanto tanto tanto fuori ed è anche un po' per questo che da agosto in poi i miei video su youtube sono diventati tipo un quarto però a, a buon rendere nel senso adesso siamo arrivati finalmente che ho uno studio nuovo adesso ci saranno ci sarà bisogno di altro tempo perché comunque devo chiedere al comune permessi per fare dei piccoli, delle piccole variazioni all'interno della stanza. Quindi presumo che inizierò i lavori a, a primavera. Ho speso tanto notaio e tutto il resto piuttosto che magari di, di mutuo stesso. Sono tanti soldi quindi vi consiglio se volete fare un passo del genere di avere già in tasca diversi soldini perché vi partono veramente per ogni cavolata, per ogni perizia, per ogni eh, sopralluogo, per ogni cosa. Ti partono fogli da 6-700 euro inutilmente. Tuttora devo fare delle variazioni, cambiare una porta e sicuramente mi ci vorranno 6-700 euro di parcella al comune. Questo già lo so praticamente per i meno esperti. Il foglio su carta del comune, il tizio, il geometra, prende nel disegno la porta... La sposta dall'altra parte, finalizza e te devi pagare. Ok, mi sembra di non dimenticarmi niente. Abbiamo poi fatto l'atto notarile il 9 febbraio, da luglio dell'anno scorso, che ci sto dietro a questa stanza, e abbiamo preso tutto. Ora, è un video piuttosto lungo, piuttosto tecnico, piuttosto strano, però lo volevo fare. Lo volevo fare perché ho cercato ovunque... Per aprire lo studio e non ho trovato informazioni da nessuna parte. Ma non dico dettagliate, da chi ci è passato prima di me. Ma almeno un accenno in qua e là di, di informazioni non ho trovato. Poi sicuramente sono io che non ho saputo cercare. Ma non ho trovato niente. Ok? Bando alle ciance. Adesso andiamo a prendere le chiavi. E vi porto... Magari mi cambio perché fuori fa un freddo bestia. Vi porto a vedere lo studio di registrazione nuovo. Le pareti almeno. Ok? c'è una hall, bella spaziosa pensavano di mettere il bancone qui per l'accoglienza cliente dopodiché nostra Grassespagno c'è la seconda stanza che è quella dove verrà praticamente fatto lo studio ed è abbastanza grande enorme, è grandissima mentre di qua c'è un'entrata solo che è laggiù e qui ci vedrà il nostro magazzino perché per ogni strumento che abbiamo c'è anche il suo scatolo, la sua confezione e tutto il resto quindi ci verrà fatto un magazzino per mettere tutto il materiale che non utilizzo, tutto il materiale in più e serviva appunto una stanza extra diciamo. questo è tutto, super luminoso, super spazioso Peccato che alcune finestre verranno tappate per via di insonorizzazione, però tutto il resto rimangono. Quella va rimontata a terra, non si sa come vuole. E questo è.